Oh, eccoci qua, siamo live Ciao a tutti, tutti quelli che si sono connessi E tutti quelli che poi ci vedranno indifferi differita su altri canali e media eh, Saluto gli amici, anzi gli amico, di Dungeon Filler, ciao caro Ciao Harry E quest'oggi siamo qui con un mio grandissimo amico Un grande amico dell'associazione Logan Ormai è un'amicizia... Non lo so Fiore, penso che l'amicizia andrà avanti più o meno da, forse da 25 anni probabilmente o qualcosa in più, quindi veramente da, da tanto tanto tempo e diamo, do il benvenuto, diamo il benvenuto al buon Fiorenzo delle Rupi, ciao Fiore. Ciao e grazie mille dell'invito, ciao a tutti. Benvenuto, benvenuto, quest'oggi ci faremo una chiacchieratina con te sul mondo della, delle, delle traduzioni visto che principalmente è di quello che ti occupi, oltre ad essere un divoratore del, diciamo, del, di giochi, giochi da tavolo e tante altre cose ma parleremo di quello, poi parleremo anche un po' di, della nostra passione che abbiamo in comune, cioè quella di... Di Star Wars. Anche i giochi di. Cosa. Esatto. <ride> non sbonarsi a vicenda. <ride> Esattamente. E poi, beh, vediamo quello che viene fuori da questa chiacchierata, come sempre. Un po', un po a braccio. Allora, allora, allora, allora. allora. Ehm. Intanto mh, faccio una piccola, una piccola premessa per chi non conoscesse Fiorenzo. Fiorenzo è una delle, mh, delle figure di punta, diciamo, sul panorama GDR qui in Italia. S per quanto riguarda specialmente poi le traduzioni, Fiorenzo è quella persona lì che ha, mh, ci ha portato, diciamo, in lingua italiana la... Tutta praticamente quasi tutta la terza edizione, la, la 3.5 di Dungeons Dragons, anche la terza edizione, alcuni volumi tornando indietro ancora della, della seconda edizione. Ma la 3.5, comunque, buona parte dei, dei manuali sono stati tradotti da te e anche la, la quarta edizione e la giunta quinta edizione. Uh, detto questo Faccio una domanda Fiore che faccio di rito sempre, sempre a tutti Ti chiedo Che cosa hai fatto negli ultimi giorni Che cosa hai scritto A che cosa stai lavorando Se si può dire Quello a cui stai, stai, stai lavorando Che stai leggendo così nel tempo libero Se hai giocato a qualcosa in particolare Eccetera eccetera sì, eh, eh, rapidamente che appunto in effetti pensandoci diverse cose sono accavallate. Allora, lavoro, eh, principalmente ho lavorato su roba della DC Comics, Batman, un paio di volumi che abbiamo chiuso proprio in questi giorni. Eh, ho chiuso un gioco, di ruolo micidiale, pardon, un gioco da tavolo micidiale che ci ha portato via quasi un anno di lavoro, Sleeping Gods, per dei giochi che è narrativissimo, è tutto incentrato sulla narrativa come un libro game gigantesco con mille mila sviluppi, quindi ha portato via veramente mesi e mesi di consultazioni, anche lui è arrivato il traguardo. E poi sono su romanzi di Star Wars, qui non so quanto sono autorizzato a dire, quindi per ora sto sul vago, ma sì. Si, si lavora anche in una galassia lontana lontana Rocky ho eh, fatto un paio di partite a D&D a Star Wars rispettivamente come master e come giocatore in tavolo spesso Rebellion che è un giocone di strategia di Star Wars gigantesco complicato però è appassionantissimo mi, mi piace da morire sì. e letture guarda l'unica l'ultima allora seguo a parte i soliti fumetti di Star Wars, e mi piace seguire molto anche gli X-Men della fase attuale che come sta uscendo adesso in America, che è il ciclo di Jonathan Nickman, l'autore che ci ha lavorato, che è divertentissimo, è gustosissimo, purtroppo sta arrivando al termine, finirà proprio il mese prossimo, me lo sto godendo finché posso, molto molto bello. E poi lettura impegnativa, che colmo una lacuna che... Andava avanti da decenni, Dune, perché appunto ah. per lavoro ho fatto sia un gioco da tavolo che eh, alcuni volumi a fumetti, e era ora che mi facessi una cultura in tal senso, quindi ho recuperato il volume anche il romanzo. Eh, quella è una cosa che devo recuperare anch'io, perché lessi all'epoca il primo romanzo, poi non ho mai, mai approfondito e diciamo che i tempi sono maturi, anche perché poi hanno confermato il, anche il secondo, il secondo lungometraggio quindi sì, sì, sì. finalmente ci sarà una, <ride> una, una seconda parte bene bene bene bene bene allora diciamo questo non riuscirò ad elencarli tutti ma ne dico solamente alcuni per diciamo le varie case editrici per cui hai lavorato 25 okay. edition la Fu 25 edition Asmodin, Need Games, Weird Edizioni Genos Game, Giochi Uniti Tata e Lab e più recentemente la, la Panini Comics com'è la vita? È un quadro, un completo? Okay. aggiungo la DV Giochi che è qui di Perugia che Giochi, sì, abbiamo, abbiamo avviato un po' il rapporto di recente e anche quello sta dando soddisfazioni a me e spero anche a loro ma per il resto sì, ci siamo ok la domanda è Com'è la vita del traduttore? Quali sono i ritmi? Questa domanda un po'... <ride> ritmi? <ride> no, eh, oddio, eh, cercando di mantenere un minimo di obiettività, come in tutte le cose ci sono pro e contro. Da un lato è molto bello poter lavorare nel proprio studio, in una propria abitazione, è bello avere un minimo di libertà per gestire appunto i propri tempi, quindi se ti serve una mattina libera, lavori la sera, se ti serve il pomeriggio libero, lavori la mattina, eccetera, eccetera. C'è certo. questa plasmabilità che è una bella cosa. Per contro, sì, i ritmi a volte sono letali, a volte per le scadenze, a volte per le cose che si sovrappongono, a volte perché tu non riesci a organizzarti come ti devi, c'è l'imprevisto familiare o l'imprevisto in casa, qualche acciacco di salute e così via, insomma le, i momenti di tranquillità sono pochi e no. le montagne russe sono molte, ma insomma dai, non ci lamentiamo. Ok. Allora, iniziamo a entrare un po' più al dentro del, del lavoro che fai. Sì quali differenze ci sono se ce le vuoi raccontare tra il... tu hai tradotto traduci board game, giochi di carte giochi di ruolo, fumetti, libri eccetera eccetera eccetera eccetera qual è la differenza tra tradurre un gioco di ruolo un board game, un libro e un fumetto cioè i tempi sono più dilazionati con quale di questi diciamo di questi... Mh, strumenti diciamo ti senti più a tuo agio? Sì uh, domanda interessante allora diciamo un po uh, diciamo che prima ancora di entrare in, uh, nei generi specifici che tu hai identificato uh, diciamo che le due grandi anime della traduzione sono essenzialmente le stesse un po per qualsiasi cosa, eh, che sono appunto la traduzione tecnica e la traduzione narrativa o comunque d'atmosfera più carica emotivamente e così via. Questi due elementi in varie percentuali stanno un po' in tutti i prodotti che hai elencato. Nei giochi da tavolo, e in parte nei giochi di ruolo, spesso prevale la, la componente tecnica, specialmente quando si tratta di meccaniche, regolamenti, ci cioè deve essere coerenza precisa nel termine che usi, ci deve essere corrispondenza precisa in tutto quello che fai da un prodotto all'altro e così via, prevale il lato tecnico, eh, a volte affascinante, ha le sue sfide e se il gioco è interessante e anche molto bello poter, eh, potersi cimentare nel renderlo nel modo, modo più efficace possibile, non, non faccio però mistero che ovviamente il lato che preferisco è quello narrativo, quindi una parte dei giochi di ruolo, e soprattutto nel fumetto e nel romanzo, quella è la parte più preponderante e sì. ovviamente richiedono due approcci diversi nel, nei regolamenti dei giochi da tavolo e spesso a volte anche in quelli dei giochi di ruolo eh, devi essere più aderente possibile all'inglese, non concederti nessun volo di fantasia, fare molta attenzione anche alla dottura delle frasi, all'elenco dei termini che usi, tutto deve essere molto calibrato. A volte può sembrare un, un paragone eccessivo, ma tanto per rendere l'idea non è molto diverso dal tradurre quello che è un manuale tecnico, un qualcosa di, di ah, certo. uso di, di specifico per, appunto, per, in qualche settore tecnologico o comunque scientifico, perché appunto tutto deve funzionare a livello di regole, quindi la, la componente creativa o il vezzo, la scintilla, il, il, il gusto del, della cosa sofisticata, se puoi te lo concedi, ma deve comunque venire in secondo piano. Eh, per contro, appunto, nel, là dove la componente narrativa è più forte, quindi in alcune pagine dei giochi di ruolo, nei fumetti, e nei romanzi, eh, a volte... Per non restando che ovviamente la fedeltà è comunque imprescindibile, però c'è più un lavoro di adattamento, di interpretazione, cerchi di trasmettere oltre al senso letterante anche lo spirito. Per esempio nei fumetti c'è la necessità, anzi l'obbligo di rendere il tono di voce con cui parla un personaggio rispetto all'altro, i dialoghi, il gergo, il ritmo ma cerchi di renderla più viva possibile quindi lì un minimo di licenza poetica anche un po' di scintilla creativa in più te la puoi concedere identica sia ancora di più per i romanzi certo uh, ecco, ogni, ogni realtà ha la sua componente di questi due fattori ok ah, ci arriva una domanda dalla chat da Dungeon Filler che ci chiede quanto è dura rispettare gli NDA e non poter spoilerare nulla? <ride> è dura molto dura si impara <ride> si impara anche perché appunto poi se no <ride> arriva ti tagliano la testa arrivano i no, cioè... men in black delle case editrici eh. <ride> esatto ma allora, ultimamente è meno dura che in passato nel senso che spesso i tempi di realizzazione tra uh, l'uscita americana e quella in lingua sono talmente stretti che quando arriva l'annuncio dell'uscita in lingua originale, già quello che viene dichiarato negli Stati Uniti è di dominio pubblico, quindi qualche, qualche commento te lo puoi concedere. Poi ovviamente a scalare, man mano che passa il tempo, si attendono le, le comunicazioni ufficiali delle case editrici, ti, ti inserisci in quello che hanno fatto loro e se ne parla. Adesso appunto è abbastanza, abbastanza tranquilla la cosa. In passato mi ricordo che specialmente per alcuni giochi da tavolo, quelli legati a Star Wars tipo X-Wing, Assalto Imperiale eccetera, quando arrivavano i file delle nuove espansioni e nuove pubblicazioni il pensiero di quello che sarebbe finito sui tavoli da gioco in futuro e non poterlo dire agli altri giocatori o generalmente anche agli amici era stata una prova di volontà suprema. Via immagino immagino cioè è dura è dura poi resistere a allo spoiler ma, ma anche perché poi adesso alcuni non tutti è eh, Il numero in numero abbastanza basso ma alcuni alcune cose stanno uscendo addirittura in contemporanea con gli stati uniti <ride> e altre anche a, alcune cose anche prima abbiamo avuto anche alcuni... Sì, e quello si sì, dipende da di casa editrice in casa editrice ma molti quando possono cercano di allenarsi per l'uscita in contemporanea quindi ecco eh. capita più di rado che ci sia il grosso varco di esatto. cui dover rimanere zitti ok allora ti... andiamo avanti ti faccio anche un'altra un domandina io immagino che una delle cose più difficili alle quali un traduttore deve far fronte è l'adattamento dei termini in italiano, come ben sappiamo alcune parole, alcuni termini in inglese ma anche in altre lingue poi non hanno magari un significato vero e proprio se tradotti letteralmente nella nostra lingua ma vanno comunque adattati all'italiano corrente come funziona questa cosa? Cioè nel senso li decidi tu, li proponi oppure per magari alcuni termini che sono Utilizzati, magari proprio all'interno dell'opera che stai traducendo, oh, sono già oh, mh, accordati con, con tutto, con tutto il team. Sì, ho visto. Vabbè. È il bello de della diretta, anche questo. Cioè, oppure sì. dei termini vengono accordati con, con il team che c'è poi dietro oh, che beh. lavora. No, eh. che... Domanda giustissima, tra l'altro rispondo sempre con grande piacere a questa domanda perché mi permette di <ride> ribadire il concetto che no, viene deciso tutto ai piani superiori, in fase di revisione con il revisore, il supervisore, curatore di linea e così via. Sono loro che hanno la responsabilità ultima, quindi dico sempre prendetevela con loro se c'è qualcosa che non vi è piaciuto. No, è vero invece che eh, molto spesso in fase di traduzione eh, faccio delle proposte, nel senso che ovviamente vuoi come termine di lavorazione, vuoi come, come proprio proposta quasi ufficiale, io traduco tutto e segnalo quelli che sono appunto secondo me i termini su cui riflettere, su cui ragionare, magari a volte proponendo anche due o tre alternative, questo potrebbe andare così oppure potrebbe essere così. Oppure ancora così. E poi in fase di revisione, il chi cura il prodotto a livello di revisione prende le decisioni del caso. Diciamo che, Specialmente su quelle linee dove le cose sono già un po' avviate, al, al 70-80% in genere la mia proposta passa, certe volte appunto invece optano per qualcos'altro, certe volte magari invece, anche se è più raro, cambiano quella che quella che era stata la mia proposta iniziale, lo, lo, lo trovo messo diversamente sul prodotto finale, ma insomma è il loro mestiere, va benissimo così, ognuno fa la sua parte, c'è problema. Certo, certo, mi sembra, mi sembra giusto, no? perché eh, poi diciamo, anche tutta questa, questa situazione diciamo, degli adattamenti Uh, spesso crea anche sgomento critiche, polemiche all'interno della community e immagino che ne hai vissute sì. ma ne avevamo anche parlato tempo fa di alcune sì, cose sì, sì, che... ecco, quella è una fregatura perché in genere se la piano col traduttore perché esatto. questo ha messo così, no non l'ho messo io, che traduzione di ho... merda no? eh, sì. una scelta, è stata mia la scelta finale ma sì, adesso faccio raccomando. da parafulmine come esatto. in prima linea come sempre senza le armi di solito <ride> e invece qualche spediente simpatico che ti è capitato e anche magari qualcuno traumatico nel senso parole, termini che magari non erano non lo so, difficili da tradurre oppure l'adattamento è stato particolarmente complesso e o complicato O magari erano parole anche un po' spinte Uh, oddio fammici pensare uh, allora uh, uh, uh. allora un, un lavoro che è stato veramente veramente bello ma hai usato il termine giusto traumatico è stato, penso che tra l'altro uscirà a breve, dovrebbe uscire tra un mese o due, un volume a fumetti della DC, Zarro Comics, che è praticamente eh, un prodotto molto anomalo, nel senso che eh, è curato da. Eh, sono stati invitati un tot di autori indipendenti del fumetto americano a fare delle storielle a tema Universo DC, però è eh, appunto a tema satirico, parodistico, comico e così via. Il filo conduttore è appunto Bizarro, il clone impazzito di super, Superman, che già parla in un modo, in un modo terribile di, di suo, eh, con, uh, parla al contrario, contraddice quello che dice, dice il contrario di quello che vuole dire e così via, non usa i pronomi, usa male i tempi dei verbi, eh, ne, ne fa di ogni e oltre a questo ci sono appunto tutti i vari giochi di parole battute satiriche riferimenti alla cultura americana che ogni autore ha voluto concedersi nella sua storiella è pronto prodotto finale, è divertentissimo infatti sono curioso di vedere l'edizione finale appena uscirà però ogni pagina è stata, un... <ride> è stata sudata, sudata molto a lungo ci siamo consultati a Raffica col supervisore è, stato un... è stata una bella battaglia quella sì, beh, anche perché poi immagino che specialmente la comicità, com, com, com, tanto come, come si sa, ogni paese ha una sua comicità, no? Nel senso, nel senso che alcune cose che magari da, da noi fanno ridere, magari in un altro paese la gente rimane, rimane abbastanza atterrita, abbastanza ammutolita dal, dalla comicità. Quindi immagino non sia nemmeno facile poi tradurre e adattare la, la comicità. Anche se fortunatamente sì, sì. quella americana fa anche parte un po' della nostra cultura, tanto vuoi per comunque. Sì, sì, sì. Infatti, c'erano dei casi in cui tutto coincideva e era, andava benissimo così. Altri casi in cui la battuta Immagino. proprio non funzionava a livello di gioco di parole, o, o era impossibile da trasporre nella nostra lingua, lì spesso abbiamo optato per ricreare una battuta simile che cogliesse lo spirito che quantomeno si avvicinasse il più possibile alla battuta originale, ma tra virgolette, certe volte erano battute nostre, quindi <ride> c'è da vedere quanto saremmo riusciti a tradurre <ride> in quel caso. ma <ride> Ci credo. Quindi questa è anche l'opera più complicata che ti sei trovato a tradurre nella tua carriera da traduttore o c'è qual stata qualcun'altra, diciamo, a memoria? Quindi questa è stata quella più recente, ma ribadisco, è stato un mix di gioie e dolori, via... Se dovessi identificare il lavoro più difficile fatto, ho pochi dubbi al riguardo, è il Giocone da tavolo, quello famosissimo che ha in cima alle classifiche di tutti i tempi, cioè Gloomhaven, ah, Gloomhaven è, eh. è, è bellissimo, è un'opera veramente monumentale. Sì, è un Però confesso che ho sofferto molto sia perché eh, eh, era una mole di materiale immane sia perché eh, ho dovuto imparare mentre traducevo, quindi non è come un manuale di D&D che anche se è impegnativo sai di cosa stai parlando, ho dovuto scoprire eh, tutto quello come era fatto il mondo di Gloomhaven man mano che si andava avanti e oltretutto dovemmo lavorarci anche con delle tempistiche abbastanza strette, con dei ritmi abbastanza pesanti quindi sì penso che quello sia stato il mio, il mio le mie forche caudine via. ci arriva un'altra domanda a parte Enrica che ci dice lupo ululà, castello lulì perché tanto era werewolf derwolf e anche lì non era facile comunque la traduzione il esempio massimo di esatto, adattamento per riuscire di adattamento ci chiede sempre da John Filler, ci sono degli autori, anche senza nominarli, che per il loro modo di scrivere, quando scopri che dovrai tradurli, parte subito il NO! Allora, eh, non è forse un autore, ma è quanto un filone di autori, ma mi è capitato di lavorare su alcuni numeri, alcuni volumi, di Hellblazer, sempre da DC, John Constantine. Sì. Parla un dialetto londinese strettissimo con 10.000 riferimenti mm, incomprensibili, in, in devi fare archeologia informatica per trovare cosa, come parla, come parla la, il popolino londinese e tutti i loro modi di dire, quello, è, quello fa paura, quando, quando fa capolino lui ogni tanto quello spaventa un po'. <ride> Allora, allora, saltiamo di palo in frasca e parliamo di una delle, delle opere che diciamo sono parte della nostra, della, del nostro essere giocatori di ruolo che tu hai curato almeno fino a qualche tempo fa, cioè la quinta edizione di Dungeons and Dragons o al D&D Next o chiamiamolo come, come più ci piace comunque quello che c'è adesso è che vende ha diciamo, scosso il mondo e ha fatto di, ri, riscoprire al mondo l'esistenza del gioco di ruolo beh come dicevo con D&D quinta edizione tutto il mondo del gioco di, di ruolo ma in particolare D&D ha visto proprio una rinascita completa anche perché la quarta edizione per quanto ci siano detrattori e gente che invece l'ha amata così non è riuscita comunque anzi ha allontanato diverse persone da Dungeons and Dragons invece <ride> la quinta edizione il punto di forza è stato quello di, recuperare. di recuperare e di, e di riavvicinare come hai visto questa crescente popolarità della quinta edizione uh fare lo splendido e dire <ride> l'avevo sempre saputo l'aveva detto ma no in realtà no, no è stata una cosa abbastanza inaspettata che ha colpito tutti che ha colpito tutti in positivo e bah, eh, secondo me c'è un duplice cioè un duplice lavoro un duplice merito fatto da fatto dalla wizard e dal, dallo staff americano cioè eh, è stata ben studiata la quinta edizione che eh, come dici tu, uh, ha saputo correggere il tiro rispetto alla quarta, anche se secondo me la quarta non è questo mostro <ride> spaventoso che tutti vogliono dipingere. Ammetto che non era forse l'essenza di D&D, era un po' un gioco a sé stante, ma come gioco a sé stante non, non era poi così brutto. Ma vabbè, adesso non divaghiamo. Appunto C'è stato un bel lavoro nel costruire una quinta edizione che sapesse cogliere di nuovo l'essenza del gioco e saperla proporre, e poi secondo me c'è stato anche un buon lavoro nel, uh, del, uh, e cominciare a proporla al di fuori dei soliti canali tradizionali dei giochi di ruolo. Quindi appunto tra le comparsate nei vari telefilm tipo Stranger Things, tra eh, i canali tematici tipo Critical Role e compagnia varia, eh, c'è stato il coraggio e anche l'intelligenza di cominciare a portarli fuori da quelli che sono i canali ludici o i canali nerd a cui siamo abituati un po' tutti quanti e, il problema, tra virgolette o meglio il non problema di D&D non era tanto il fatto che non fosse apprezzato quanto che il pubblico generalista non lo conosceva, lo conosceva in modo falsato pensava che fosse qualcosa di diverso da quello che è nel momento in cui c'è stato il punto di contatto poi è stato anche abbastanza naturale che il tutto fiorisse bene così insomma. Ok, Ok sì, Sino, infatti bisogna anche ringraziare comunque Altri media che hanno esatto. accompagnato esatto questa, questa questo boom che c'è stato perché comunque vederselo su community vederselo comparire su Stranger Things eh, critical role con tutte con tutto il loro mondo e quello che hanno, che hanno creato così hanno comunque dato una spinta decisamente importante a, a Dungeons and Dragons Ora ti faccio un'altra domanda un po' più... un po' più puntigliosa, un po' più... Che cosa ne pensi dell'attuale passaggio che c'è stato da Asmodee, parlo dell'edizione delle, dell italiana di Dungeons and Dragons, a, a quello di, di Wizard... Okay, uh, <ride> <erano> <ride> quale, il tempo che vuoi Fiore Take your time, come <ride> si dice senza problemi. Dunque <ride> allora no, cerchiamo di fare le. Cerchiamo di fare le cose per bene. Eh, metto prima da parte quello che è diciamo la mia esperienza personale, che ovviamente sono, o almeno ero fino a poco tempo fa parte in causa, quindi forse non sono la persona più. L'obiettiva più, più distaccata del mondo. Diciamo che per me è, ho fatto faccio fatica, è dura appunto accettare il passaggio di testimone, ovviamente per, per il fatto di non essere coinvolto nella prosecuzione d'avventura, perché ovviamente c'era molto, molto affetto, molta, sono scusso, decenni passati in compagnia di questo universo, fa fatica a dovergli dire addio e sì, ma poi anche al di là, del, anche al di là del, del tema specifico del tema specifico di Dungeons and Dragons, proprio come diciamo come meccanica generale, se... dover accettare il fatto che appunto la cosa in cui più ti sei specializzato, che ritenere quantomeno di far bene così via, è considerata sacrificabile o comunque accantonabile senza pensarci troppo, quella un pochino fa, un pochino fa male con l'aggiunta anche del fatto che proprio si, si viene a creare un vuoto lavorativo di discrete dimensioni, perché purtroppo non c'è stato un discorso del tipo non c'è più da Johnson Dragons ma lavorerà su quest'altro, è rimasto il vuoto da colmare, quindi c'è anche una difficoltà pratica certo. a dietro, anzi approfitto, vengo via a poco, cioè se qualcuno <ride> vuole comprare un traduttore esce. sono qua. No, eh, detto questo, Esaminiamo un po' la cosa dal, più dal punto di vista editoriale, un po' più, più imparzialmente. Via. Diciamo che eh, essenzialmente è il passaggio di una licenza da una casa editrice a un'altra, che sono cose che capitano spessissimo, capitano molto spesso e appunto invigono uh, varie pratiche, spesso anche proprio a livello contrattuale, a livello di ausole, quindi c'è chi sceglie di ignorare le edizioni passate, chi decide di tradurre solo parzialmente, chi decide di adottare, di adottare la terminologia delle edizioni passate. Cioè, qui adesso non, non so né quale sia la pratica che è stata applicata nelle motivazioni, so l'effetto finale che è stato appunto quello di ricominciare con le traduzioni tutto da capo e di ignorare la terminologia esistente. In altre circostanze poteva essere una scelta tranquilla, valida, senza troppi problemi. In questo caso secondo me non è la, non è la scelta più, più azzeccata perché non per, adesso smarisco, sempre tenendo al di fuori quello che è il mio coinvolgimento, però così facendo si viene a eh, togliere quello che secondo me era un valore aggiunto di D&D, che appunto non è um, un poco comunque un'ambientazione che parte adesso, che ha qualche anno di vita ma che appunto ha una sua storia di 30-40 anni qui da noi forse un po' meno però insomma ha alle sue spalle un discreto passato e appunto c'erano certe cose che ormai erano entrate nel, nell'immaginario collettivo nel, nel di, gergo comune che secondo me appunto sono i punti di forza di dnd eh, mantenerli probabilmente avrebbe valorizzato di più anche la nuova edizione sotto le insegne wizards che non eh, toglierli che non toglierli di mezzo eh. mm. faccio un esempio faccio un esempio stupido eh, però appunto è un parallelo, che mi, un parallelo che mi viene in mente perché l'ho vissuto abbastanza da vicino. Un paio di anni fa, io ormai un paio di anni fa credo, Panini Comics ha preso la licenza dei fumetti DC. E ovviamente ha aggiustato il tiro su qualche termine che non lo convinceva, però per il resto è stata rispettosa di quelli che erano 40 anni e passa di pubblicazioni non ha detto beh da oggi ora che la pubblico io questo non è più il Joker ma è il buffone, la, la gente sarebbe rimasta sconcertata ah, beh, certo. quantomeno e, ecco, per cui secondo me un maggiore equilibrio tra quella che sicuramente non ho gestione che si vuole sottolineare ma il corpo di, di conoscenze di, di ambientazione che l'ha stato fatto negli anni passati che, Rivalisco sempre tenendovi fuori, ma parlando anche a livello generale eh, dei casi editrici e così via, era stato piuttosto buono. Secondo me poteva, poteva dare qualche risultato in più. No, beh, la tua, diciamo, il tuo punto, la tua posizione è abbastanza chiara e condivisibile. Io sono dell'idea che questo adattamento che è stato fatto in italiano, specialmente per. Uh... I nomi fondamentalmente, perché poi è quello, no? quello che ha creato più scalpore in assoluto. Cioè i nomi americani, inglesi, anglofoni, diciamo, tradotti in lingua nostrana e alcuni anche un po', un po stravolti. Io da questo punto di vista sono in parte d'accordo con te che sì, fondamentalmente, fondamentalmente nell'immaginario no? collettivo quel posto, Waterdeep, si chiama Waterdeep. E andargli poi a cambiare il nome magari cioè, un po' anche mh, disorienta no? chi, ha, de, chi ha poi acquistato determinati manuali. È anche vero che le nuove generazioni che si approcceranno a Dungeons and Dragons avranno il nome della città italianizzato come de degli altri luoghi e magari ecco, sarà per loro quella diventerà poi la normalità. Certo tutto questo è vero però dopo 5 anni che comunque stanno sfornando manuali fare questo passo diciamo non indietro questo passo laterale chiamiamolo come, come vogliono è comunque tosta specialmente a, a farla passare a tutto quello zoccolo duro che per tutti questi anni ha giocato D&D con quei nomi e con tutti quei, quei vari termini quindi sì, sì, sì, la vedo la vedo, la vedo mh, così, quindi mh, vediamo, quello che, vediamo quello che ci proporranno in futuro. Io più che altro sono un po', un po preoccupato per il fatto delle nuove edizioni, del, delle nuove uscite, perché già... In passato in Italia eravamo parecchio indietro visto che comunque ci siamo mm -hmm. abbiamo di D&D Quinta Edizione di, due anni dopo. Mi sembra tre anni dopo l'uscita americana. Adesso non è vero sì, so. sì, perché prima, prima di un certo punto c'era il veto proprio. Non, esatto, non lasciavano no. pubblicare altre edizioni di fuori, quelle inglese, Quindi si è creato un discreto gap, eh, un e... po' il peccato originale iniziale. Io in parte speravo che magari con l'arrivo di Ud Wizard questo gap si sarebbe ridotto ma ovviamente se faranno uscire tutti i vecchi manuali rivisti riadattati e tutto il resto non so quanta diciamo quante forze hanno a disposizione per riuscire a colmare questo gap sì e... sì, eh, sì sì è un dubbio legittimo in effetti non, purtroppo no non so nulla al riguardo però certo sì, no, eh. diciamo che eh, sempre sforzandomi di vedere la cosa come giocatore come appassionato invece che come operatore del settore un paio di volte ci ho anche pensato, nel senso dicendo, beh, dico ora che c'è in campo la Wisor Recosta vera e propria, probabilmente quando ci saranno più mezzi, più persone, più... più forze schierate in campo, ci sarà lo... lo scatto in avanti. Finora no, però vediamo, dai, magari sì. tempo di organizzarsi. Vediamo il futuro quello che è in serbo. Allora. Torniamo, saltiamo nuovamente di Palinfrasca, torniamo, andiamo a parlare adesso di Panini Comics. Di recente, tra virgolette, ha iniziato a lavorare per, per Panini Comics e come dicevi tu, anche, anche tu prima, Panini Comics diciamo, possiede una grandissima fetta del dei, diciamo, dei fumetto americano, se, diciamo la maggior parte fondamentalmente perché tra DC Comics e, e Marvel c'è qualcos'altro ma... <ride> ma più o meno è i due, i due colossi sono loro i, cioè, i due colossi farlo. americani sono quelli poi ci sono anche più piccoli magari c'è la Image c'è altre, altre case più piccole ma diciamo ecco i due colossi sono loro ehm... tra l'altro scusa mi apro piccolissima Vai. la parentesi Image ha finito di pubblicare proprio ora e ho finito di lavorarci anch'io proprio ora e la serie ai volumetti di Dai di Kieran Gillen, ah. che è praticamente appunto è il, il, il gioco di ruolo trasposto nel. trasposto a temi horror, è un po' metà Jumanji, metà, metà storia infinita e giocatori di ruolo che finiscono nel mondo che hanno inventato rivivono le meccaniche, che hanno vissuto come personaggio del mondo reale, nel mondo inventato c'è un continuo palleggiarsi Figata. tra giocatore e personaggio, è un'opera fantastica è difficilissima tra l'altro perché ha un sacco di strati di lettura e lo raccomando ovviamente perché appunto siamo sul canale giusto per dirlo insomma recuperatelo se lo trovate perché si vede benissimo che chi l'ha scritto si è vissuto tutte le serate al tavolo da gioco come l'abbiamo vissuto noi No, no, interessante anche perché poi il buon Chiaron Gillen lo conosciamo anche per, per altre opere che, che ha scritto, tra cui c'è anche. Da quelle parti, anche lui esatto, bazzicava da l'intorno. No, interessante, è bella questa cosa. Infatti, mi sa che quasi quasi ci metto le mie pacioccose manine sopra, perché detta vabbè, così, vabbè, veramente è... veramente bello. Mm -hmm. Non non è allegrissimo mettiamola così è Vabbè, molto... Quello... <ride> abbastanza Anzi. pesanti, però avvincente no, ottimo quello sarà uno dei prossimi acquisti allora dicevamo mondo DC mm. Comics e Marvel in primis uh, stai lavorando su... principalmente per DC Comics uh, come traduzioni si eh. fa uh, un po' di tutto nel senso DC Marvel, al momento diciamo che c'è più bisogno di DC perché la Marvel Panini la gestiva già da molto tempo quindi essenzialmente deve solo stare al passo con le nuove uscite, ma DC invece ha una marea di, di arretrati da recuperare quindi preme l'acceleratore su quello. Diciamo. Ok, e, no, come ti stai trovando e a che cosa, se puoi dirlo, stai lavorando attualmente a livello di, di fumetti? Dunque mi sto trovando molto bene, quando si parla appunto con amici, con colleghi, viene da dire che appunto... La collaborazione con Panini Comics è stato il raggio di luce principale in questo che altrimenti è stato un anno se no, abbastanza sofferto sugli altri fronti, ma c'è un, un buon, una buona atmosfera, è, è, è, è piacevole insomma, lavorare sia sul materiale che con le persone della redazione. E dunque, cosa sto lavorando? Come si diceva prima, per lo più di sì, ho archiviato un paio di fumetti, un paio di volumi su Batman che sono di imminente uscita, credo. È il famoso quarto volume di DAI, cui l'ho già parlato, appunto è appunto il finale, del, finale della serie proprio 15 giorni fa e per quello mi è rimasto anche impresso in mente perché ha un finale anche abbastanza potente spero di averlo reso bene, però sì. insomma, bei dialoghi, belle situazioni, belle scene, degno finale di campagna, per dirla con i termini nostri. E poi sì, c'è un paio di romanzi di Star Wars che sono in produzione al momento qui, non so quanto sia stato già annunciato ufficialmente, quindi mi tengo sul vago, ma insomma si, si procede anche lì. Ok, anche perché poi sai che adesso tra un po' andremo a a parare lì, anzi diciamo che ci andiamo a parare subito su questa, su questa parentesi star warsiana, infatti parliamo di star wars, finalmente, anche perché dovete sapere che la mia passione per star wars è colpa di un individuo che si trova qui sulla mia sinistra perché merito, merito colpa, a suo merito, merito assolutamente. Poi è diventata una grande passione. Quindi, diciamo, è assolutamente un merito. Colpa, perché, comunque, il mio, il mio spendere soldi per qualsiasi cosa esca di Guerre Stellari è comunque, è comunque una colpa. Quindi, questa fiore te la becchi senza becchi, potevo diciamo... trovare persona migliore a cui passare il testimone. <ride> Grazie. Sono onorato di questo, e <ride> allora, grazie a Panini, ma non solo Panini. Dopo, beh, hai tradotto anche giochi da tavolo, giochi di carte di Star Wars con Asmodee, eccetera, eccetera, eccetera. Ma diciamo che grazie a Panini, hai raggiunto un obiettivo che, per un fan di Star Wars come te, è quasi più un piacere che un lavoro. Okay. Stai attualmente seguendo la traduzione di due linee di romanzi, uno è quello relativo alla High Republic, all'Alta Repubblica, quindi un'ambientazione un completamente nuova, inesplorata di, di, di Star Wars, un'ambientazione che sinceramente nemmeno mi aspettavo io fondamentalmente perché è stata abbastanza una cosa inaspettata perché avrei sì. pensato a tutto tranne a un facciamo la cosa ambientata 200 anni prima rispetto agli eventi sì. del, dell'episodio 1 diciamo, del, oppure della trilogia prequel e con un unico personaggio ricorrente tra l'altro, perché poi tu tutti, tutti gli altri per ovvie motivazioni anagrafiche, diciamo, non possono, non possono esserci lì. Mi pare sì. che ha solo uno, no? no sì, non, non mi sbaglio. Sì, tra l'altro parliamo di, di Yoda, ma che tra l'altro è anche molto marginale, almeno fino esatto, a Yoda, Esatto, esatto. Da... <coughs> Fa le sue guest star, le sue comparsate, ma mi dirò, no, secondo me va anche bene così, perché fortunatamente hanno azzeccato bene parecchi dei personaggi principali, quindi reggono benissimo la scena da loro senza bisogno di, di appunto di chiamare <ride> di chiamare in supporto il, le vecchie guardie esatto e, e l'altro invece è una vecchia conoscenza degli amanti del Legend o, un, o, al, o il fu universo espanso di, di Star Wars che è il personaggio principale di Timothy Zan che è il grande ammiraglio Throne, questo cis dagli occhi rossi che è stato tirato fuori dal, dal, dall'universo espanso, dal legend, pulito, stirato un po' a lucido, reso un pochino più umano più buono rispetto sì. a, al personaggio originale, e è stato finfilato da Filoni, da Dave Filoni, all'interno di Star Wars Rebels, della serie animata di Star Wars Rebels, come no, villain, tra virgolette. Io l'ho adorato, nel senso che comunque è uno dei personaggi dei villain anche se adesso chi qualcuno in chat tipo Enrica mi insulterà ma fondamentalmente poi risulta essere un villain eh, specialmente in Star Wars oh, Rebels ma è giusto così eh. Eh no, eh, però è un, è, un personaggio, è un personaggio decisamente sfaccettato e se secondo me uno dei, dei più bei personaggi malvagi che fanno parte della, della saga Star Warsiana Uh, adesso sto, mi, sto, mi sto dilungando non mi ricordo la, la domanda che devo, <ride> che devo farti No, uh, che ne pensi delle due linee di romanzi diciamo che hai preso quasi a metà dell'opera entrambe, no? nel senso che erano già usciti dei de, de volumi uh, sì, uh, eh, sì. Tron è uscito prima con Mondadori perché deteneva i diritti di, dei de romanzi di, di, di Star Wars e poi sono stati acquisiti da, da Panini Comics Invece l'Alta Repubblica ha iniziato la traduzione tu dal, quale, da quale libro? Dal secondo, dal secondo volume, no? il primo perché era stato già, già pubblicato. Che ne pensi delle, diciamo, di, questo due filo, di questi due filoni dei, di romanzi? Dunque, dunque, dunque. Allora, cominciamo, cominciamo con Throne eh, Allora, sarò onestissimo, io non amo particolarmente Timothy Zanna come autore e perché eh, no, ho l'impressione penso che possa anche essere insomma convalidata che c'è un attore che ci tiene molto a fare le sue cose a fare il suo genere di storia a usare il suo particolare stile che è qualcosa che spesso è abbastanza diverso dallo Star Wars tradizionale e a volte questa questa differenza a me pesa un po' Per esempio appunto nella trilogia dell'ascendenza, cioè, quella che appunto è in corso di pubblicazione adesso, è una cosa anomala rispetto allo Star Wars tradizionale, è molto più adulta, molto più complicata e soprattutto ci sono, appunto, quasi cammina quasi completamente su filoni che sono diversi dallo Star Wars che noi siamo abituati a avere nel cinema, quindi... Eh, strategia, tattica, politica, manovre, partita a scacchi tra le varie vari fazioni e spesso anche tra i vari personaggi all'interno delle fazioni. E questo va detto assolutamente, è una cosa che funziona. A molta gente piace da morire e ammetto, riconosco senza problemi, che effettivamente è, è, be, è fatta molto bene da quel punto di vista. Io la avvicino a quelli che sono gli altri esperimenti riusciti di Star Wars eh, incentrati su dei filoni narrativi specifici per esempio Rogue One che si è gettato sul filone della storia di guerra e dell'azione eh, dell di guerriglia con eh, toni appunto, abbastanza crudi e abbastanza, abbastanza cupi eh, Mandalorian che essenzialmente si è voluto buttare sul filone western e ha riscritto un po' storie western in salsa Star Warsiana, Throne fa altrettanto nel, nel filone della politica, del, appunto, della strategia militare, della storia complessa, delle partite a scacchi mentali e così via. Io appunto a volte sento un po' la mancanza dello Star Wars tradizionale quando, quando mi faccio strada nei racconti di Timothy Zanno, viene in mente Ian Solo quando dice eh, fa venire gli assaltatori preferisco una lotta a riso aperto a questa mascherata. Ecco, ogni tanto ho questo sbotto anche io. Dire, dai, veniamoci un pochino, Basta chiacchiere, però, al di là di questo, riconosco che è fatto benissimo. Funziona alla grande, riscuote un grandissimo seguito Cavolo. dai lettori. E poi ecco, un'altra cosa che devo riconoscere è che quando si parla proprio di Tron come protagonista lì emerge anche quello che magari è la dimensione umana sfaccettata, complessa che magari nel resto della narrativa politica si perde un po'. Lì il protagonista svetta su tutti gli altri, ha buon diritto perché è il protagonista e è molto bello vedere il lavoro di approfondimento e di sviluppo che, che viene fatto in tal proposito. Passando alla vecchia Repubblica, eh, Ecco, la Vecchia Repubblica sarà che eh, forse ho avuto la fortuna di, eh, di lavorare sul secondo volume, quello di Cavan Scott, che è molto forte, molto potente da questo punto di vista. E in la Vecchia Repubblica, nonostante l'ambientazione sia completamente nuova, ci siano dei concetti, delle, delle trame, dei personaggi originali molto interessanti, però trovo che... Eh, si riavvicini molto di più allo spirito del Star Wars tradizionale, quindi azione molto, molto intensa, momenti di, momenti di, di spirito, di, di umorismo, eh, momenti anche drammatici, comunque di passioni violente, di colpi di scena, di, di, di eventi che si susseguono anche troppo velocemente l'un con l'altro. Eh, diciamo che ecco, è... E hanno avuto l'ottima idea di fare quella che è una confezione nuova, che ti affascina dal punto di vista dell'estetica e, del, e del nuovo mondo da scoprire, ma che poi dietro, dietro la facciata estetica c'ha il cuore di Star Wars, quello vero, quello tradizionale, appunto, fatto del, delle grandi passioni, dell'azione, dell'emozione dell del, e del ritmo molto alto. Quindi secondo se mm, cioè, cioè, devo dare un giudizio personale proprio a livello di gusti, almeno per dove sta andando la Nuova Repubblica finora, mh, alla mia preferenza, fermo restando che anche Tron è un'ottima un lettura, ok, no, mh, concordo. Concordo con te, diciamo anche perché poi Tron ha mh, io non, non, ho letto, non ho letto i romanzi, ho letto il primo, dovrò recuperare quegli altri prima o poi, mi metterò, mi metterò per bene a farlo. Uh, però ci sono molti personaggi grigi no? nel senso in Star Wars classico c'è molto bianco e nero cioè nel, senso, nel senso bene e male no? e invece lì ci sono molti personaggi che sono un po' in milico fra questi due, due mondi e un po' come dici tu infatti un po' <ride> snatura lo Star Wars classico intanto c'è Giuliano che salutiamo, ciao Giuliano che ci sta, che ci sta, ci sta seguendo, che scrive Fiorenzo ti amo e scrive Gab, sei meraviglioso, no, no, no, sposami, no, no, va bene, eh, so, eh sì, cioè, Giuliano ha espresso il suo amore, ti amo anch'io, ti amiamo anche noi Giuliano, lo sai, sei... okay. ci amiamo tutti, ci dai. amiamo tutti, assolutamente, <ride> eh, no, quindi tornando al discorso, sì, sono d'accordo con te, perché diciamo che la High Republic è un po', è, è più classica, e quindi di conseguenza... Okay di conseguenza è più, è più vicina allo, allo Star Wars che ci ha fatto innamorare della saga Giuliano scrive, scusate l'ora tarda con cui sono arrivato ma, ma, ma figurati Anzi, grazie per essere, per essere qui ci fa, un gran, ci fa veramente piacere ci fa eh, ok abbiamo lanciato questo gancio per Star Wars adesso io parlerò di Star Wars fino alla fine della nostra chiacchierata perché tanto non aspettavo altro signore lo sai, poi con te diciamo che ho abbastanza. è abbastanza facile. Uh, allora, Star Wars. Ora mm -hmm. è in mano a Disney. Disney ha comprato per mille milioni di fantastiliardi di dollari, come se, <ride> se Lucas non ne avesse abbastanza, ma gliene hanno dati ancora e continua ancora a farli sui prodotti che escono. Uh, tutto in mano a Kathleen Kennedy almeno la parte televisiva cinematografica e d'animazione uh, tutto in mano mm -hmm. a lei uh, per quanto mi riguarda ha fatto delle mosse che non ho condiviso a livello di di quello che è uscito a livello cinematografico io non ho una grande passione per la nuova trilogia uh, anche se altri film, ad esempio Rogue One è un film che io ho adorato all'inverosimile, è un film che mi è piaciuto tantissimo, personalmente è il migliore film del, diciamo, della gestione Disney che è uscito però ha anche sì. lasciato uh, carta bianca a dei personaggi come Dave Filoni che secondo me e Jon Favreau perché anche John Favreau non, non, non lo lasciamo in mm. parte ma John Favreau è un, è un illuminato nel senso è colui che dà la scintilla a far, a, a, per, per far diventare il brand o, o far tornare a essere il brand un, un, un brand di punta diciamo cosa che ha fatto con la Marvel anche perché i primi film di Iron mm. Man sono marcati eh, John Favreau e... E quindi hanno fatto uscire prodotti come The Mandalorian che nessuno si aspettava però è stato un, un prodotto dirompente perché fondamentalmente The Mandalorian dopo polemiche insulti cose che si vedono sulle pagine del fandom di Star Wars che sono tremende e pessime Star Wars è uno dei fandom più tossici penso di di, di, tutta, di tutto il mondo della cultura pop eh, però hanno tirato fuori questo Mandalorian che oltre ad aver unito il fandom perché ho sentito difficilmente dei fan che lo hanno rinnegato del tutto questo Mandalorian, molti sono stati critici, anche giustamente su, su alcune cose, non, non, non, lo metto, non, non lo metto in dubbio, però è un prodotto che ha accontentato praticamente tutti oltre a questo mm -hmm. hanno avuto una trovata di marketing geniale anche a livello na narrativo che è stata geniale io ne porto Diciamo, la... una felpa che mi ha regalato Enrica, grazie a Enrica, e che è stato Grogu Baby Yoda, o chiamiamolo O, o The Child, chiamiamolo come, come qualsiasi voglia: che ha avvicinato persone che erano completamente strane al mondo di, di Star Wars. Perché c'è questo pupazzetto puccioso? Che è puccioso per tutti, nel senso, difficile dire no, è brutto perché l'hanno proprio reso in una maniera incredibile, è tenerissimo e io ho avuto messaggi da mia cugina che è una persona che è completamente estranea. No? al mondo al alla, alla cultura pop, al nostro mondo che mi scrive, no sto guardando le Mandalorian c'è Baby Yoda, è bellissimo è una figata, mi sto divorando tutte le, le, le varie puntate quindi diciamo riconosciamo anche il merito a, a Kathleen Kennedy di aver dato questa cosa eh, però è anche vero che adesso la vacca la stanno mungendo in maniera abbastanza abbastanza pesante perché stanno uscendo una quantità di prodotti hanno annunciato, non so se 10-12 serie televisive cartoni animati, uh, fumetti E se poi andrei, ci andrei piano su questo perché poi a un certo punto spesso ci ripensano Fanno parte gli annunci ma no, questo l'abbiamo lasciato perdere quindi Anche... secondo me non è detto che arrivi tutto quello che hanno annunciato però già il 2022 sarà l'anno proprio di Star Wars ma non a livello cinematografico ma a livello mm -hmm. televisivo diciamo di se, del piccolo schermo Adesso te, la, la televisione non c'è più anche per fortuna mm -hmm. diciamo a livello di streaming perché usciranno tre serie uscirà The Book of Boba Fett a fine anno mm -hmm. e a cavallo del 2022 uscirà la serie su sulla, la prossima dovrebbe essere quella su Obi-Wan Kenobi mm -hmm. Non so Dove... se verrà prima V1 oppure Cassianandro. O esatto. Come... Da quanto avevo letto, forse dovrebbe essere prima V1 che Cassian. Però beh, vediamo. Oh. E poi la terza stagione di The Mandalorian, che presumibilmente esordirà a fine 2022. Esatto, sì, quindi cioè, tanti prodotti di Star Wars così. Io non l'ho mai visti. Vero, che, vero. che cosa ne pensi tu di questa gestione? È bene che esca tanto materiale considerando anche fumetti, libri videogame tutto, tutti i media che girano intorno alla saga eh, anche perché fino adesso queste uscite collaterali per quanto mi riguarda a parte la nuova trilogia non, non hanno deluso le mie aspettative, anzi se la qualità è questa io ne voglio sempre di più tu come la pensi? Scusate questo, questo preambolo un po' Ma allora eh, come dire eh è un altro mondo rispetto a quello a cui eravamo abituati noi fan più tradizionali. Eh. E in parte è sicuramente dovuto al sicuramente dovuto al passaggio Star Wars Disney, che adesso. guarda proprio partendo dai fondamentali, partendo proprio dai basilari, eh, so che eh, c'è una buona schiera di appassionati di spettatori che ha il dente avvelenato con la Disney perché eccetera eccetera eh, pensa solo a far soldi, eh, la, la, la nuova trilogia era terribile eccetera eccetera però eh, insomma, non voglio fare il dinosauro ma insomma io mi ricordo come era prima <ride> nel senso che dopo il 2005, dopo che Lucas ha chiuso l'esalogia con episodio 3 eh, Star Wars andava a morire, detta letteralmente, detta fuori dai denti, abbiamo passato credo 7-8 anni dal 2005 al 2013 pagheggiando di una serie televisiva che Lucas sì. voleva fare però non si sapeva se avrebbe fatto aveva fatto qualche copione però non lo convinceva poi aspettava gli effetti speciali eccetera eccetera Insomma, cioè, 8 anni per aspettare forse una serie televisiva significava veramente far morire il brand magari c'è qualcuno che, dice, che dirà era meglio così, opinione tua, però no, rispetto a un brand che muore, una, una seconda vita l'accetto la, la molto volentieri. C'è sicuramente da, appunto, da vedere la cosa sotto un punto di vista diverso, che nel bene e nel male eh, Star Wars sotto l'era Disney non è più eh, una visione creativa all'insegna di un creatore come, poteva, come era Lucas, ma è eh, qualcosa di corale di sfaccettato come molto più vicino all'esperienza narrativa Marvel parlo sia dei fumetti parlo sia del, dell'universo cinematografico Marvel quindi va inteso come una vasta gamma di prodotti eh, affidati a persone diverse eh, con target diversi fatti in modo diverso e mirati anche a ottenere reazioni diverse dove ci sarà di tutto e di più e dove ognuno ovviamente troverà quella serie, quel filone, quella produzione che tocca particolarmente le sue corde e ne troverà altre che invece non gli piacciono e non, non rientrano nei suoi gusti. Questo è dato di fatto, è la realtà delle cose e diciamo che ecco, eh, a volte capisco la frustrazione di chi dice ho visto sta cosa, secondo me non era assolutamente Star Wars, secondo me è una fregatura, secondo me insomma, non, non l'accetto nella mia visione di Star Wars. Eh, così è e così sarà. Eh, però, insomma, per una serie che non ti piace, per una scelta narrativa che non ti piace, eh, quando il piatto di scegliere è così vasto, eh, saltano fuori anche cose anche cose buone appunto Mandalorian, Rogue One, Star Wars Vision per esempio che a molti ha fatto impazzire per la rilettura Star Wars in chiave nipponica e ecco, secondo me l'appassionato deve imparare ad accettare che ci sono cose che non gli piaceranno però dovrebbe anche imparare ad apprezzare il fatto che c'è un menu molto vasto da cui scegliere questa secondo me è una bella cosa sì, no, concordo assolutamente, assolutamente con te, adesso ce n'è veramente per tutti i gusti e devo ammettere che su alcuni media che mi sono, diciamo, mi sono trovato a comprare, anche sotto tuo consiglio, ad esempio tutta la saga di Darth Vader a fumetti del 2015, secondo me c'è un, un capolavoro di scrittura, di storia, c'è una, una storia fantastica di di Star Wars quindi no, no, se la qualità poi ripeto è questa tanto di cappello certo poi ci sono tutti quei, quei prodotti che fondamentalmente poi sono sono uh, indirizzati a un target differente che vedremo vedremo poi se piaceranno o no questo è in dubbio eh, Enrica giustamente ci dice basta che non facciano retcon all'inverosimile sì anche perché questo è un altro discorso hanno fatto i fighi Dicendo no, adesso tutto quello che uscirà di Star Wars è tutto canonico. Non la linea narrativa, le cose non sarà tutta coerente, non ci saranno cose così. Fanno la prima puntata di The Bad Batch e mi vanno a mandare, mi mandano in vacca completamente un fumetto, tra l'altro, bellissimo. Che è la storia quella di. Se non eh, voglio non fare non spoiler. Sì. Di Canan Jarrus, cioè. Stravolgendo, no, vabbè, vabbè, stravolgendo, ormai, ormai è uscito da, da qualche mese si può spoilerare. Stravolgendo completamente, completamente quella storia lì, sì, Cioè, sì, quella è stata è una molto mossa. Molto anche cambiato il nostro accordo, prega che non lo cambia ancora. Sì, lì è stato Vabbè. esatto, un po' di ego di dei filoni che ha detto: no, cazzo, questo è il mio personaggio, decido io quello che gli è successo. Quando avrebbero mm -hmm. potuto fargli fare altre cose, cioè alla Bat Batch, piuttosto oh, no, che sì. quell'incontro, ne avevano. Tra l'altro, c'è anche la storia di questo personaggio qui che avrebbero potuto. <ride> Inserire senza diciamo far danni a nessuno, ma è stato questo. Ci sono anche altre delle cose minori. Mi ricordo di aver letto sul, sul rancor di Jabba The Hutt che c'erano stati dei, dei retcon su, su, anche su The Bad Batch. Vabbè, una serie di, di cose che, che poi non hanno, non hanno convinto i fan più accaniti che magari per, per, per, diciamo, per il... Mm, probabilmente a livello diciamo narrativo di intrattenimento eh, la stragrande maggioranza degli spettatori neanche se ne accorge perché appunto eh, a parte esatto. dei fan appassionati all'ultimo stadio è difficile che appunto chi, chi segue una serie animata vada a magari appunto a sapere o a scoprire che c'è il fumetto che dice un'altra storia e così via quindi diciamo che danni grossi magari non me li aspetto no. però è irritante perché appunto eh, vieni a contraddire una promessa che tu stesso avevi fatto, nessuno ti sta puntando una pistola alla testa dicendo di riscrivere il canon che hai scritto tu, quindi so, datemi una regolata, ecco, quello sì. Sì, no, esatto, se proprio, se proprio ti fai paladino di questa cosa, poi vai a inciampare su questa cosa qui, un po' fa storcere il naso, ecco, tutto eh, qua. No. Eh... Giuliano ci dice, che ci introduce all'altro argomento che avrei voluto affrontare fanno uscire di tutto ma un GDR decente manco per niente allora in realtà un GDR decente ci sta che è diventato uno dei miei sistemi di gioco preferiti in assoluto che è Genesis System e che è un sistema che adoro è il sistema mh, diciamo ehm, con il quale gira il gioco di ruolo di Guerre Stellari di, di, di Star Wars che però in Italia purtroppo ha avuto una vita non breve brevissima Tuffiore poi sei stato anche stato il, il traduttore di, quella, di quel piccolo spiraglio di vita italiano che <ride> Che ha avuto, forse anche per una per una linea, diciamo. Eh, una mossa editoriale, secondo me, non troppo non troppo mirata, non troppo centrata, non troppo focalizzata. Perché, mm, Sì, sì, in effetti sì. È stata un po' una, un, un approccio strano quello che ha fatto Asmodi, Cioè, eh, vi spiego brevemente c'è un gioco di ruolo edito dalla Fantasy Flight Game ora attualmente passata eh, hanno passato, passato il testimone dopo l'acquisizione di Asmodee per Fantasy Flight alla Edge Studios che è il gioco di ruolo di, di, di Star Wars con il, con il Genesis System eh, un sistema di gioco fantastico con dei dadi eh, conosciuti ma con dei simboli differenti non ci sono i numeri sui dadi ma dei simboli strani come si confà alla fantasy flight che oltre a essere un metodo per vendere i loro dadi è anche un'idea secondo me molto carina perché il gioco in effetti porta a creare delle dinamiche e delle situazioni che sono che vengono fuori in base al tiro dei, dei dadi che fanno sia il master che i giocatori quindi questa secondo me è una cosa geniale in Italia è successo che è uscito un beginner set che è l'unico beginner set che è slegato ai tre manuali base, perché ci sono tre manuali base. uno è Age of Rebellion, si giocano i, la classica guerra eh, dei ribelli contro l'impero, un altro è Force and Destiny, dove si giocano i force user, quindi Jedi e tutto ciò che gira intorno al mondo della forza, il terzo è Age of the Empire, dove si giocano le classiche canaglie dell'orlo esterno, per, per semplificare. E poi c'è questo beginner set del risveglio della forza che non ha un manuale relativo ed è l'unico prodotto che è stato poi fatto uscire qui in Italia io rimpiango ancora quella bella pubblicità a fine del, del manualetto del beginner set prossime uscite, pam pam pam, tutti e tre e i manuali quando la vedi la prima volta <ride> avevo i lucciconi agli occhi però dico finalmente ci siamo finalmente eh, ma il invece, invece sì. purtroppo è andata così com'è stata quell'esperienza Fiore? immagino anche la delusione poi che ne è susseguita è stata un'esperienza bellissima poter partire con la cosa, perché appunto, diciamo che era una, era una situazione abbastanza simile a Dungeons Dragons quinta edizione: c'era questa linea che negli Stati Uniti era già stata avviata, rispoteva un discreto successo, eccetera, eccetera. Ovviamente, io seguivo in originale e la licenza, la pubblicazione per farla in italiano tardava c'erano state un paio di false partenze addirittura credo che una volta, se non vorrei sbagliarmi ma credo che una volta addirittura Giochi Uniti stesse per farla partire per, farla, per produrla in italiano poi col passaggio di Fantasy Flight ad Asmodee si venne riscritto tutto quanto, venne tutto rimandato insomma c'erano state una situazione abbastanza travagliata, abbastanza sofferta, nel momento in cui appunto arrivò dall'alto l'ordine di cominciare col beginner set, sì, rimasi un attimo perplesso anch'io, dico perché il beginner set di Risveglio della Forza, ma sai, eravamo sotto l'uscita del film, quindi potevo anche capire che voleva esserci l'aggancio col film che usciva in, uh, in contemporanea proprio il momento. Però appunto sì, è, è stato un lavoro vissuto, sicuramente piacevole farlo, in sé, ma era bello soprattutto in prospettiva di quello che ne sarebbe dovuto venire poi, perché adesso al di là, sempre facendo il patetico tentativo di, di non vedere la cosa dal punto di vista soggettivo, ma dal punto di vista oggettivo, è un prodotto che secondo me merita proprio a livello di gioco di ruolo, a livello di meccaniche, a livello di grafica, di stile, di, di cura del materiale. Una delle cose migliori che secondo me Fantasy Flight abbia mai fatto e rimango abbastanza stupefatto adesso non voglio sminuire veramente niente e nessuno, però siamo in un panorama in cui eh, eh, in Italia viene pubblicato di tutto a livello di giochi di ruolo, ma veramente veramente di tutto anche la produzione indipendente più remota più sconosciuta, più astrusa trova un suo canale per arrivare in Italia ma non questo, io non so veramente come spiegarmelo, è una, una maledizione veramente Eh, scusa Gab non ti sento sei senza audio forse. è vero sì no era è, errore mio diciamo eh, colgo la palla a balzo per fare un appello agli editori italiani facciamolo questo appello <ride> facciamolo <ride> facciamolo la, la um, Edge Studios ha annunciato un paio di settimane fa tre settimane fa che manderà in ristampa diversi manuali del gioco della Fantasy Flight sotto diciamo l'effigie della Edge Studios comprate questi cavolo di diritti abbiamo già il, il traduttore che chi meglio di quest'uomo può portare avanti questo lavoro che mh, scalpita da, da, dal tradurre questi questi manuali portiamoli in italia portiamoli in italia cioè anche perché secondo me ci guadagnate anche diversi soldini perché cavolo, è Star Wars, cioè, è un fenomeno di massa da da da, da 40 anni ormai, c'è cioè, una cosa che, voglio dire, è, è Star Wars, quindi, cioè, fatelo, portatelo in Italia, per favore. È un, è un appello, di spero so che nessuno ci ascolterà mai, però vabbè, uno ci prova. Immagino di no, però noi lo facciamo lo stesso, ma io ti dirò, io ovviamente non solo sottoscrivo l'appello, ma Rilancio anche come miei tavoli da poker. In un paio di occasioni con un paio di editori mi è anche capitato di dirlo, quindi lo, lo faccio anche adesso pubblicamente così poi non posso più tirarmi indietro. Io per conto mio nel corso degli anni alcuni capitoli del gioco di ruolo di della Fantasy Light, me li sono tradotti per poter giocare con gli amici, per averci la portata di mano, eccetera, eccetera. Questa metà del manuale io la offro gratis, se qualcuno la pubblica. L'ha detto, Facciamo eh? l'altra metà e siamo tutti felici. Eh? Facciamo questo salto, questo salto nel vuoto e diamo una svolta a questa cosa. Si Nunca è messo voglia, agli atti. Sono... <ride> esatto, esatto. No, magari sarebbe veramente, veramente figo. Anche perché a quanto sembra, al momento almeno non c'è in programma l'uscita di una nuova edizione cosa che si era okay. vociferata okay. Nei, nei giorni diciamo nel, nel, nel periodo di transizione tra, da Fantasy Flight a, okay. a Edge Studios ma a quanto pare non hanno annunciato ancora nulla, hanno messo roba per il 2022 2023 quindi al momento nuove edizioni sì, non se ne parla. un passa. buon corpo di pubblicazioni che sta lì sì, saranno, saranno 30 manuali usciti già in America quindi a voglia materiale sì va bene va bene va bene allora Fiore siamo in fase conclusiva della nostra bella chiacchierata eh, ti faccio una domanda a bruciapelo che faccio a tutti quelli che sono venuti a, a chiacchierare qui quali sono i tuoi tre diciamo giochi di ruolo preferiti e il perché Spara. Essenzialmente li abbiamo già nominati, eh? sì, non sì. sarà un colpo di scena, non ci sarà un mistero, però no, ok, andiamo con Dungeons and Dragons, assolutamente sì, uh, vabbè, motivi sono tantissimi, ma mi, mi piace molto sia la sua universalità... Uh, il fatto che insomma sia un po' il linguaggio che tutti quelli che giocano di ruolo imparano a parlare. e Quindi alla fin fine spesso riesce anche a essere il modo più diretto, più immediato per proporre un'esperienza narrativa, meccanica, tattica o quello che sia. E poi perché ci sono delle ambientazioni che sono, non voglio dire immortali, però sono molto belle, toccano appunto ricordi. Infanzia, di grandi partite, di grandi momenti, appunto come possono essere Dragonlance, come può essere Eberron, come può essere Al karim che è una mia fissa personale, che cui sono molto affezionato, però insomma c'ha dei capisaldi che difficilmente si trovano nelle, nelle altre ambientazioni. però beh ovviamente andiamo con Star Wars, eh, in tutte le salse, forse non ho apprezzato eccessivamente la versione in D20 perché il D20, D20 non è la veste, più, la veste più adatta per Star Wars però sì. sia il, il piccolo West End. Il piccolo fan prodigio del D6 della West End Games all'inizio sia l'incarnazione adesso della Fantasy Flight sono ottimi sistemi che colgono bene lo spirito della saga ci, ci permettono di fare belle cose e di fare grandi avventure mi manca un terzo e qui adesso è difficile, ma mi sa che andrò, eh, a, tiriamo in ballo il grande assente di questa chiacchierata, il mondo di tenebra, io uh, amo molto Chedling, sì. nella sua prima incarnazione, il uh, The Dreaming, uh, un gioco difficile da giocare con un'atmosfera molto particolare che se però è, in cast è colta nella sua essenza e giocando nel modo giusto c'è una... Poi sia un fascino incredibile, concordo. Una. Concordo con Changeling, che è anche uno dei miei giochi preferiti di sempre. Perché secondo me ha un'ambientazione fantastica. Quindi è proprio... è proprio bellissimo. Anche se purtroppo è quello è uno dei giochi poi della White Wolf che ha avuto meno, meno risalto. Perché comunque mm. è stato uno di quelli lasciati sempre un po' in secondo piano. A... Ma è anche appunto difficile da capire e da gestire, sì, quindi posso sì, capire molto, che non molto abbia sfondato, fino... in, confr in confronto a un vampiri che è molto diretto e molto facile da cogliere, ovviamente è, è svantaggiato. Ecco, diciamo. Giustamente, Giuliano ci dice: Sì, perché mummie, e invece, sì, anche, anche Mamis, come è stato, è stato un po', sì, lasciato un po' così, anche quello complesso. E... Tra l'altro, una piccola parentesi per il gioco di ruolo di, di, di Star Wars uh, della West End Game. Io, Fiorenzo, ho dei ricordi bellissimi perché mi ricordo quando tu venivi le domeniche pomeriggio in associazione da, alla vecchia sede Lockendil e facevamo queste mega tavolate con 12, 13, 14, 15 persone che giocavano all'interno di questa campagna. Avevi creato una campagna condivisa di, di, di Star Wars era venuta una figata che poi aveva, era culminata diciamo nel gran finale con Tenebra ancora mi ricordo, che abbiamo giocato in Sete in un po' un po' a Perugia l'avevi giocato con le varie con le varie gruppi con le varie... sì, era, era diventata una cosa tentacolare però sì sì mi ricordo anche io che era... è stata una, una figata mm. pazzesca proprio mi ricordo che mi divertì tantissimo. Adesso mi chiedo come cavolo facevo a fare una cosa del genere, perché non penso che riuscirei a fare un decimo di quello che facevamo all'epoca. Però, sai, in gioventù uno c'ha più energia, c'ha più, più tenacia, c'ha più grinta, certe cose riescono meglio. Assolutamente. No, ma anch'io ho fatto cose più o meno simili, ma non così complesse come la tua. <ride> Farle adesso è Un po' così, e poi ringrazio anche Giuliano ed Enrica che sono riusciti a procurarmi il mega volumozzo, quello amatoriale tra virgolette, della West End Game, dove praticamente c'è tutto quello che è uscito della West End uh -huh. Game dentro un unico manuale. Che è, uh, Lo tengo lì, proprio come, come se fosse un cimelio: anzi, è un cimelio. Um, ok, direi che. Abbiamo fatto la nostra, la nostra chiacchieratina, Siamo, abbiamo come sempre sforato l'ora, ma tanto ormai per me è un grande classico sforare l'ora, ma è sempre un piacere fare queste chiacchierate. Anzi, Lorenzo, sì. come pensai, io continuerei ad oltranza, ma poi voglio... Sì, sì, sì ma è... prima o poi ci devono abbattere a fucilata. Esatto. <ride> e quindi no, è meglio a questo punto diciamo suicidarsi con onore e... <ride> e uscire no, e finire qui la nostra, la nostra chiacchierata, eh, mh, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, quelli che ci seguiranno poi su altri canali, e, mh, per que, mh, in questa diciamo, in questa esplorazione nel mondo della, delle, delle traduzioni, ma anche di quello di, di, di Star Wars. Eh, ringrazio tantissimo Fiore per uh, aver uh, accettato di, di fare questa chiacchierata con me è sì, stato è un grande grazie piacere a voi, Grazie a te, grande... eh, grandissimo. noi ci vediamo il prossimo appuntamento sarà venerdì eh, di questa settimana con Manfredi che ci porterà nuovamente il suo Vampire Telling con, eh, che sarà a tema Inquisizione alle 18 mi sembra, sempre qui sul nostro canale Twitch, non mancate, seguitelo, perché anche questa sarà una figata incredibile, avremo eh, personaggi stranieri molto illustri del mondo del gioco di ruolo. Eh, ringrazio ancora tutti, ringrazio nuovamente Fiore per, uh, per la partecipazione, eh, ciao a tutti, alla prossima. Grazie a, voi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, uh vi sentiamo presto anche con tutte le varie iniziative local di Lio vi, vi, faccio, vi faccio la posta vi tengo l'occhio non appena spunta qualcosa all'orizzonte vi, vi raggiungo grazie Fiore sempre un piacere e ultima cosa portate il GDR di Star Wars in Italia esatto noi non, non cederemo <ride> ciao a tutti grazie ciao oh.